Carlo, la 1001 l'abbiamo sistemata, è funzionante, abbiamo rifatto, come vedi, tutta la, la pulsantiera. La macchina, garantisco che è funzionante, ok, l'abbiamo già provata, preparata. Due sono i supporti utili, eh? il terzo là, no, ok. Come vedi, questa è una macchina invece ancora con i uh, vecchi comandi ok. quindi questa macchina ci cioè ha già messo sulle mani Marco ed è a posto ok? quindi direi che si può offrire senza nessun problema e eh, certi di fare una, una buona figura hm? puoi girare il video pure al cliente senza problemi poi ce ne sono delle altre ma non, questa è più, vec cioè più vecchia è sempre uguale questa l'abbiamo sistemata, questa non ancora, ci sono queste chamb, c'è questa elettrorava e là c'è, no, quell'altra è venduta, però no, è venduta. La Perfetto, la ciao ciao ciao ciao ciao.